Ciao a tutti, sono Laura Antichi, stasera vi presento brevemente come primo approccio Audacity. È un programma open source, serve per trattare e preparare i file audio disponibile per le principali piattaforme Windows, Linux, iOS si può registrare direttamente la voce e o importare audio. Si possono importare vari formati. Sono presenti operazioni di base, di taglia, incolla, cancella. È possibile duplicare, applicare effetti. Se si scarica l'EMA di integrazione, è possibile esportare i file in MP3. Si può esportare a 8. 16 24 bit. La prima cosa che dobbiamo fare è recarci nel sito di Audacity e scaricarlo. Quindi è eh, Audacity for Windows, for Mac e for uh, uh, new Linux e vi scaricherete così la, lastet, la, la test version che ora è 3.0.4 dopo aver scaricato Audacity dovrete anche scaricare l'AIM ad integrazione di Audacity all'indirizzo che vi metto sotto il video e uh, il, Anche qui scaricherete l'ultima versione, si scarica un file exe, lo eseguite e automaticamente, senza alcuna altra operazione, si integrerà con Audacity e vi permetterà di scaricare i file in mp3. Ho aperto Audacity, questa è l'interfaccia Vedete eh, tutti i menu, file che permette di aprire un nuovo Audacity Di aprire un file dal, mm, che abbiamo salvato sul eh, file nativo di Audacity File recenti, di chiudere, di salvare il progetto normalmente il salvataggio comporta proprio che il progetto sarà salvato in un file nativo di Audacity l'interessante è l'esporta nei vari formati come MP3, WAVE, OGE eccetera la possibilità di importare dei file con importa e poi di uscire modifica ho tutte le opzioni del modifica poi ho la selezione il visualizza per zoomare per eh, dare una dimensione alla, alla, alla traccia adattando la larghezza altezza di comprimere tutte le tracce, di espandere le tracce, poi eh, posso andare all'inizio della selezione, alla fine della selezione, ho la cronologia, eh, la barra degli strumenti che va, eh, ha già un presettaggio che eh, va benissimo così e ha poi il ho le attività di riproduzione, registrazione, scorrimento, eccetera le tracce, aggiungo, posso aggiungere una nuova traccia eh, come vedete che ha, può essere mono uh, um, oppure uh, stereo, una traccia di etichetta traccia temporale, genera, permette di aggiungere mh, delle degli effetti e ne vedremo alcuni in successivi tutorial: il rumore, il silence, lo stridio, i toni di team eh, MF e il pizzicato, soprattutto il tamburo reset, eccetera. Gli effetti sono una parte molto interessante, sono moltissimi e consentono di creare del file audio molto originali e um, molto interpretativi, quindi gli effetti um, vanno valutati uno per uno eh, e sono la, la cosa eh, particolare di eh, Audacity che permette quindi di lavorare sui file audio. Poi la analizza gli strumenti e l'aiuto che mi dà la eh, informazioni su ODASSIDI, soprattutto la versione la mia, quella che avevo scaricato, alla 242. Eh, Quindi la riaggiornerò all'ultima versione. Il Ora, eh, la prima cosa: potrei importare. Un, un audio in questo caso adesso come prima cosa voglio fare una piccola registrazione per vedere i primi strumenti Italo Calvino il castello dei destini incrociati il castello in mezzo a un fitto bosco un castello dava rifugio a quanti la notte aveva sorpreso in viaggio cavalieri e dame, cortei reali e semplici viandanti. Passai per un ponte levatoio sconnesso, smontai di sella in una corte buia, Staglieri silenziosi presero in consegna il mio cavallo, ero senza fiato, le gambe mi reggevano appena da quando ero entrato nel bosco, tali erano state le prove che mi erano occorse, gli incontri, le apparizioni, i duelli, che non riuscivo a ridare un ordine né ai movimenti nei pensieri ho fermato la registrazione come vedete qui eh, posso eh, innanzitutto andare a vedere la frequenza in hertz, mm, in genere si tiene il 4400 per quanto riguarda la traccia e um, poi uh, Posso alzare la, eh, il guadagno, eh, quindi il tono, oppure abbassarlo, dando questa traccia. Quindi su, eh, questa è una traccia, mh, la traccia del mio audio e eh, sotto questa traccia posso aggiungere anche un file eh, musicale. Allora vado in File vado in importa audio e um, scelgo uh, una melody of nature, apri e vedete che mi ha uh, poi inserito la, la traccia musicale. Questa traccia è molto lunga e quindi voglio eh, tagliare con eh, il, lo strumento eh, di eh, selezione posso questo strumento selezionare la eh, porzione di audio che voglio togliere e posso toglierla quella porzione con il modifica taglia oppure con il canci. Andiamo a sentire il risultato. A riprodurre. Aspettate che mi posiziono all'inizio. Il castello. Fermo perché come potete vedere la eh, traccia musicale che ho inserito. È troppo alta quindi vado ad abbassarla. Riproviamo. Italo Caldino, il castello dei destini incrociati. Il castello in mezzo a un fitto bosco. Un castello. Ecco ora voglio eh, spostare la traccia del mio audio per poter inserire, per far sì che la musica cominci prima del mio parlato. Quindi seleziono l'inizio, vado in questo strumento spostamento temporale e in questo modo vado a spostare il mio audio. ok, spostiamo così posso ora utilizzare eh, per quanto riguarda il, la seconda traccia che seleziono, con seleziona e, mm, posso utilizzare lo strumento ad esempio in Vlook potrei utilizzare anche negli effetti la dissolvenza in entrata e in uscita voglio utilizzare lo strumento in viluppo quindi seleziona la traccia lo strumento questo strumento che mi permette di quindi definire l'altezza del, eh, del suono vedete prendi qui posso ridurlo agendo sui puntini farlo partire niente ok E lo posso dosare come meglio credo fino ad ottenere l'effetto voluto. Così posso agire alla fine del file musicale che ho inserito procedendo alla stessa maniera, facendolo sfumare tutto oppure facendolo finire a un certo punto e niente, vediamo l'effetto, quindi mi posiziono all'inizio, Italo Calvino, il castello dei destini Ho fermato, per adesso mi posiziono con sempre con lo strumento di selezione verso l'ultima parte della, della traccia <coughs> Questa è la fine della traccia, seleziono qui, quindi eh, seleziona e andiamo a vedere che cosa, che cosa eh, succede nell'ultima parte. È un ordine né ai movimenti né ai pensieri. Vedete che c'è un buon eh, bilanciamento dell'audio anche verso la fine. E finisce in nulla. Ho fermato. Quindi questa è, so, queste sono le operazioni a base che eh, mi consentono di elaborare un file audio con sottofondo musicale e di esportarlo in mp3.